Perché iscriversi ad un'agenzia per single? Sono sicura che questa domanda eh, spesso e volentieri magari ve eh, la porrete, quindi perché rivolgersi ad un'agenzia matrimoniale quando in realtà sul web, su internet ci sono una miriade di profili tra cui scegliere. È vero, sicuramente alcuni di, di questi profili sono dei profili veri, sono delle bravissime persone però è anche vero che ci sono una miriade di profili che in realtà non corrispondono a quello che dicono di essere. Questo è quello che mi raccontano molti dei miei iscritti che magari prima di approdare a me hanno provato ad avere delle nuove conoscenze attraverso questi canali. Che cosa è successo? Persone che non corrispondevano nella realtà a quello che dicevano di essere ma soprattutto persone che non avevano delle intenzioni serie. Per intenzioni serie intendo eh, mettersi veramente in gioco per costruire una relazione seria e duratura. E quindi questo ovviamente che cosa comporta? Comporta delle delusioni, delle frustrazioni, questo ovviamente nei casi, nei casi migliori perché altrimenti si sa, si legge eh, quotidianamente come in realtà possono anche verificarsi delle situazioni anche, anche più, più spiacevoli. E allora è per questo motivo che nasce la mia agenzia. Io sono Luciana e gestisco l'agenzia maintenance di Nardò. Quello che faccio ormai da quattro anni è proprio quello di conoscere personalmente chi si rivolge a me. All'interno di questa agenzia ovviamente non si può scrivere chiunque, ma per potersi scrivere è necessario essere single. Singolo a 360 gradi, quindi non esistono separati in casa o situazioni dipendenti, bisogna essere eh, singola anche nel, nel proprio cuore e quindi è importante poter iniziare una nuova relazione senza avere sarciti del passato. È soltanto così che si potrà costruire una nuova relazione guardando veramente al futuro. Con, con quella marcia in più, con quella marcia che fa la differenza e quindi ti aspetto, chiamami anche per avere così un consiglio, un parere per, per chiacchierare o magari per scoprire qualcosa in più su come funziona la mia agenzia. Il mio numero è 391 742085. Mi puoi scrivere anche con un'email, un messaggio Whatsapp oppure anche visitando la mia pagina Facebook Fitness Agenzia per Single Legge. Mi fa piacere e ti aspetto. Ciao!